Ciao a tutti, benvenuti nel canale del Pirata RB. Oggi abbiamo un ospite speciale, l'Oracolo, che ci accompagnerà alla scoperta del mondo degli UFO. Oracolo, lasciamo a te la parola per introdurre l'argomento. Grazie mille per averci fatto fare questo fantastico viaggio, Pirata RB. Adesso è ora di salpare le ancore della tua nave Furia del Mare. Speriamo di rivederti presto ma per ora buona fortuna e buon vento. E ora, accendiamo i motori della mia astronave Occhio dell'Universo. Siamo pronti ad esplorare l'infinito universo alla ricerca di nuove forme di vita e mondi sconosciuti. Spero di potervi portare con noi in questo fantastico viaggio pieno di sorprese. Cari amici, sono l'oracolo e sono qui per condividere con voi il mio interesse per gli UFO e i misteri che circondano la loro presunta presenza sulla Terra. Spero di portare al canale una nuova prospettiva e molte curiosità su questo affascinante argomento. Nell'oscurità della notte, inspiegabili fenomeni si verificano. Nel campo del fenomeno UFO, i rapimenti alieni sono più frequenti di quanto si pensi. Uno dei casi più sensazionali avvenne alla fine del 1997 in un quartiere alla periferia della città di Concordia, tra i fiumi argentini. Quando tre bambini piccoli furono portati a bordo di un'astronave aliena e scoprirono le meraviglie dell'universo in un viaggio che durò tre giorni, finché non furono riportati a casa. Secondo quanto riferito dalle autorità e dagli investigatori che hanno seguito il caso, i protagonisti di questo sensazionale rapimento erano tre bambini piccoli. Gli adulti e gli adolescenti possono mentire, ma questi bambini erano troppo piccoli per mentire, almeno secondo l'investigatore speciale del Dipartimento di Polizia di Concordia, Rodrigo Ortiz. Siamo certi che hanno trascorso tre giorni a bordo di un veicolo spaziale pilotato da alieni. Viaggiarono nello spazio e videro le stelle. I genitori dei bambini contattarono l'investigatore del fenomeno UFO Armando Aspar. Quando sentì la notizia dai giornali, poté parlare con i tre bambini. Dopo la loro straordinaria esperienza, stavano giocando con altri bambini quando la madre di uno di loro li sentì gridare in modo insolito. Uscì e vide un'enorme astronave dorata di circa 25 metri di diametro sospesa sopra i bambini. Prese dal panico, non poterono fare nulla. Improvvisamente, secondo i racconti dei genitori e dei vicini, una luce abbagliante coprì i tre bambini e li sollevò dentro l'astronave. Il padre rimase scioccato nel vedere come l'astronave aveva preso in un attimo le sue creature e quasi scomparve alla vista di tutti. I bambini non sapevano quanto tempo avevano trascorso sull'astronave perché non sapevano se era notte o giorno. Raccontarono alle autorità, accanto a noi c'era un'enorme astronave dorata che salì in cielo, guidata da un signore. Era molto luminoso e si chiamava Lar. Nel viaggio ci mostrò la luna e altri pianeti. Quando avevamo fame, ci diede una specie di pane bianco molto gustoso. All'inizio eravamo spaventati ma Alar fu sempre gentile. L'astronave era molto grande e c'erano altri come lui, anche se meno luminosi. Ci riportò a casa e Alar ci graffiò la faccia con un bastone bianco e ci mise aghi sulla schiena, ma non ci fece male. C'erano molte luci ovunque che si accendevano e spegnevano. Alar aveva una testa e occhi molto grandi. C'erano anche molti gialli come lui, ma erano tutti nostri amici. I genitori raccontarono come gli alieni restituirono loro i figli sani e salvi. La polizia e i militari avevano cercato i bambini ovunque. Ero disperato, disse il signor Aspar, ma era probabile che ce li avrebbero restituiti. Una sera videro il terreno illuminarsi. Uscirono e trovarono i tre bambini scendere dalla stessa astronave che li aveva presi. Corsero da loro. La moglie non smise di piangere dall'emozione di vederli sani e salvi. Avvisarono la polizia che avevano riavuto i figli. Il giorno dopo, i bambini furono visitati perché i segni degli aghi erano visibili sulla schiena. Dopo essere tornati a casa, furono anche fotografati dalle autorità. Un portavoce militare negò di aver rilevato qualcosa dai radar il giorno del rapimento o la notte in cui i bambini tornarono. Dissero, stiamo indagando e forniremo informazioni quando concluderemo. Ovviamente, non fornirono mai informazioni confermate e tutto rimase avvolto nel mistero. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale del Pirata RB, e clicca sulla campanella. Grazie e arrivederci al prossimo video dall'Oracolo.